Prima di lasciarvi al video, volevo dire che questa settimana non è uscito il video della Luigi contro Angelo siccome Luigi ha al posto del microfono il naso di un villager Quindi il video della Luigi contro Angelo uscirà il 25 novembre Invece per quanto riguarda la guerra tra mappe ci stiamo lavorando Entro la fine di quest'anno oppure l'inizio dell'anno prossimo uscirà il finale della prima stagione Il video del 23 dicembre salterà siccome due giorni dopo a Natale pubblicherò lo speciale di Natale Detto questo mi scuso per aver pubblicato pochi video in questo momento Mese, da dicembre ripartiamo con ordine Detto questo vi lascio il video Dio dice allora. Ho messo delle lanterne sopra le isole Ok Perché non le accendete per me? Ok. Ma se eh... dico io sparo con lì, Non credo funzioni così Allora aspetta mm, Aspetta e Qui, qui c'è la coloranza qua ah, Bene ok non l'avevo notata Però guarda è particolare Perché si eh. funziona con tre blocchi Guarda sì, e, e vedi quello che ti ho detto? Allora, noi facciamo tipo blu e levitation. Ecco, vedi? Faceva? Ora io sono salito, qua. sono salito qua. Forse devi sparare alle lanterne? No. E che facciamo ad accendere le lanterne? Forse devi cadere sul blocco azzurro. È vero, la sea lantern. Devo, Devo cadere sulla sea lantern, mi sa. So. Sì. Ok, giusto. No! Mi hai spinto via. E come faccio ora? Lì ci sono delle particolari particelle sopra... Dove? Sopra le lanterne, queste qua. Ci sono dei, delle cose... Che è successo? Oh, guarda! Che ho Quando fatto? Quando... Quella là... Que non so cos'è che hai fatto. Qua Si è accesa... Devi stare sopra la lampada. Ok, l'ho... Cioè, ho fatto. Perché... Se devi stare sopra la lampada, perché lì arriva un... Ora io devo andare... Su quella là. Oh, cos'è? Il raggio mio, no? Oh! Si, sono, si sono scambiati. Come hai fatto? Eh, sono arrivato qui. E mia... Ottimo, ottimo, ottimo. Mia... È una buona cosa. Perché io, se okay. adesso vado qua, guarda, posso fare la colorazione pure. E eh, aspetta, dobbiamo cambiare. Fermo. Allora, sto facendo questo parkour, mi vedi? Sì. ehi, ehi. ehi. Allora, così mi posso collegare alla lampada, qua, mm. che può fare qualcosa in teoria. Ok, eh, ci salgo sopra. Che è successo? Eh, Avrai invertito qualcosa. Ah, ok, il bottone delle... in pietra, ma i bottoni in pietra con le frecce non si possono premere. Ah, è vero. Eh, devo tornare io a piedi, allora. No, no, no, no, ce l'ho fatta... Ok, vai. Invertito, ottimo, okay. perché adesso io posso andare di là, adesso Vai, allora Ma quali luci ci mancano? Uh, no, non ne ho idea Vai, sali sulla lampada Aspetta, gli archi hanno punch E beh, eh, vabbè, quello che. quello lì lo, lo sapevamo sa. E lo so, ci ho pensato, scusa, se io salgo su quel blocco lì Ma? E mi tiro una frecciata Metti okay. blu e salta, ok, aspetta, okay. e Corri boom. salta. Ok, perfetto. Okay. E vedi se accende là. Okay. Oh, bene. Dopo dieci anni ce l'abbiamo fatta, vero? Che Ottimo bella. lavoro! Avete o oh, avete, sì, aperto la via per il continuum. Vabbè. È qua, è qui da me. Devi, eh. Vedi che lì ci sono le scattine. Eh sì. Torna qui. Adesso eh, siamo tornati di nuovo al punto famoso. Ti ricordi? Ok, io sono arrivato in un posto molto interessante. Ok, aspetta, che ti raggiungo. Ce la faccio, eh. dici. Sì sì eh, dove okay, devo saltare? Possiamo... Qua Ok che allora oh. voi avete Oddio allora Wow siete arrivati io, Siete arrivati in avanti eh, Intendo non sono davvero Sorpreso Ho fatto io questo posto per... Dopotutto <ride> uh, Congratulazioni Non era molto facile per niente Ok e si liberi di andare però... Ok dobbiamo raggiungere okay. la fine così però ah. Come così con l'arco dobbiamo fare Ma forse ti devi avvicinare e basta Credo così e eh, infatti sì. Andiamo eh, okay. Dobbiamo saltare qua quindi così Oddio E' a tempo è a tempo Oh mio okay, dio eh... allora Con calma Quando salti, quando salti cambia la situazione Guarda, il rosso, guarda ah! Quindi, aspetta, pirli. aspetta Salta, salta, salta Allora, ferma sì. Salta aspetta. Ok, ora, cambiato Salta, salta No, oh, oh Sì, okay. ce l'ho fatta Aspetta Ok Allora, allora ti aiuto io Vai Sali, ok, allora, allora, io adesso... salto adesso, in realtà posso fare una cosa io È vero Sai che credo che era da fare così, però... Chi se ne farebbe? Okay. Ora dobbiamo scendere Allora, eh, ricordiamo che io comando il rosso e tu il blu Quindi Ok, io ce l'ho fatta già e... Salta il blu Cioè. No, no, rimani così, risalta Ok No! Ah, così, così Salta, ok Aspetta, Allora, chiama... fermo, Pre preparati A Oh, Dai oh, Se sbaglio adesso mi... Se sbaglio adesso ti meno eh. Vai Oh, Allora andiamo avanti Dio, Credo che abbiamo finito eh. Però oh, eh. Ah, Era ora abbiamo finito Madonna non ci, non ci credo Eh Click here to play again No, no non ci credo Beh no ma sia non lo faremo mai tipo E noi ci vediamo in un prossimo episodio